Buongiorno a tutti, allora la mia sfida è parlarvi di immagini senza farvi vedere neanche un'immagine, quindi ehm, allora eh, appunto cercherò di parlare per ehm, dare qualche indicazione. Ok, scusate, tra l'altro io ho una voce bassissima, quindi sarà un casino, ditemi se non si sente, eccetera. Ehm, volevo darvi qualche indicazione appunto per fotografare per i social. Eh, prima e durante lo scatto e anche e soprattutto dopo, <ride> grazie mille. Eh, no, tra l'altro ho anche la complicazione dell'appannamento degli occhiali è un, un, una sfida continua. Eh, vabbè, prima di tutto mi presento velocemente, sono una fotografa di interni, eh, lavoro quindi con architetti, interior designer e stager per cercare di far vivere una casa e ehm, eh, sono anche una fotografa di eventi diciamo così mi sdoppio eh, quindi lavoro con eh, agenzie di organizzazione di eventi e con aziende per eh, far rivivere vabbè me li tolgo così sennò, eh, non, vedo una, non vi vedo però <ride> eh, per cercare di far rivivere un evento eh, all'inizio però della mia tra virgolette carriera da freelance mh, ho iniziato un po' per divertimento un po' per necessità a gestire delle, degli account social e da allora non ho più smesso perché prima di tutto mi diverte e secondo, ovviamente, fotografia e social sono un continuo, eh, diciamo così, sono, sono molt, molto molto legati ovviamente eh, quindi ho, diciamo così, cercato di affinare la tecnica eh, prima però di passare così, il, il mio talk è molto molto pratico come vedrete Volevo eh, iniziare con un compito, <ride> quindi vi do subito un compito. Eh, perché? Perché ehm, secondo me, prima di tutto, prima di arrivare diciamo così, al lato pratico, bisogna un attimo capire ehm, l'educazione alla bellezza. Io ci tengo molto perché comunque vedo tantissime foto bellissime su, sui social, Facebook, Instagram soprattutto, ma eh, c'è ancora qualche diciamo così, lavoro da fare secondo me siccome ormai tutti oggi facciamo fotografie agli eventi di noi stessi, dei nostri prodotti, del nostro lavoro eccetera ma non tutti siamo fotografi e non tutti possiamo diventarlo perché mh, appunto magari non è il nostro mestiere comunque ci vuole tanto studio, tanta esperienza eccetera e tutti i fotografi che sono qua me lo confermeranno eh, C'è però una cosa che tutti noi possiamo fare, ovvero prendere consapevolezza delle immagini che, che guardiamo, che vediamo tutti i giorni, siamo tartassati di immagini, quindi siamo tutti abituatissimi a vedere le immagini. Eh, quindi il mio compito è questo, eh, vi faccio subito una domanda. C'è un particolare profilo, o anche più di uno, eh, su, quando pensiamo per esempio al nostro feed di Instagram, che ci colpisce particolarmente, che ci piace? Uh, se dentro di voi avete risposto sì, benissimo, se avete risposto no c'è appunto un, un esercizio che si può fare che sono le uh, cosiddette raccolte su Instagram, ovvero gli elementi salvati non so se tutti lo sapete, uh, in basso a destra nelle fotografie di Instagram c'è una bandierina che vi permette appunto di salvare quella fotografia nelle, uh, in varie raccolte, ne potete fare uh, infinite che potete chiamare, come volete, albero, cielo o pane. Ehm, quindi ehm, questo è un, un, un esercizio che potete fare a distanza anche di giorni, di mesi, anche di, di anni. Io adesso mi ritrovo delle foto vecchissime di eh, tantissimo tempo fa e qua viene il bello. Eh, a cosa serve questo esercizio? Perché nel momento in cui voi avete raccolto un po' di immagini e eh, le, le scorrerete tutte insieme, potete appunto prendere consapevolezza prima di tutto delle cose che vi piacciono vi piacciono di più, vi piacciono di meno, vi accorgerete che ci sono delle cose che magari a distanza di tempo mh, non vi piacciono più o magari vi piacciono di più eh, noterete che magari ci sono degli elementi comuni a tutte queste fotografie o al contrario non ce n'è neanche uno perché? perché comunque il gusto personale mh, cambia, cambia nel tempo e um, eh, cambia anche dal, grazie all'ambiente che ci circonda, giusto, quindi eh, alle immagini che siamo abituati a, a vedere. Um, quindi la, la, la cosa più importante è um, eh, farci caso, proprio, notare che cosa, cosa vi piace e cosa no. Um, questa secondo me era una premessa doverosa perché eh, L'educazione alla bellezza è proprio un allenamento che noi ehm, possiamo fare e dobbiamo fare e può non essere immediato farlo, soprattutto se facciamo tutt'altro nella vita. Quindi, ehm, detto questo, appunto, quindi primo compito mi raccomando fatelo perché non sembra ma serve tantissimo. Ehm, anche nelle, appunto, nel, nelle vostre fotografie perché magari vedrete qualcosa che vi piace moltissimo e allora cercherete di imitarlo oppure direte no questa cosa non mi piace assolutamente non, non la farò mai quindi insomma fatelo ehm, detto questo appunto veniamo al, ehm, ai, ai consigli che vi voglio dare ehm, ho diciamo così le cose da dire sarebbero tantissime ho estrapolato ehm, cinque cose che secondo me sono utili eh, prima di scattare e Deborah in questo senso mi ha aiutato perché ne ha già dette due fondamentali che sono inquadratura e luce. Eh, ovviamente video e fotografia sono molto diversi però ovviamente hanno tantissimi aspetti in comune. Eh, la prima cosa sicuramente è l'inquadratura. Pensate, eh, quale taglio volete dare alla vostra foto? Che tipo di, ehm, di ripresa volete fare eh, che tipo non so volete fotografare dall'alto dal basso eh, lateralmente eh, ce ne sono migliaia di, di inquadrature possibili giusto <ride> e, ehm, la cosa fondamentale appunto è rendersi conto di dove, dove far cadere l'occhio della persona che sta guardando la vostra immagine quindi inquadratura ovviamente fondamentale la seconda cosa è la luce eh, la luce eh, che è per eccellenza appunto la cosa più importante della fotografia, ehm, vi, vi consiglio appunto di farci ben caso eh, al tipo di luce che avete a disposizione e ehm, pensare diciamo così se è sufficiente per creare l'atmosfera che volete eh, raggiungere oppure no, se dovete magari aggiungere qualcosa, qualche punto luce eccetera, o magari anche se volete creare un'atmosfera un po' particolare, ok, benissimo, una luce sola, tengo quella e, e la sfrutto bene. Eh, anche perché poi, in base alla luce, ovviamente, nascono le ombre, quindi eh, do, pensare a dove sono le ombre all'interno della nostra fotografia è fondamentale. Eh, il terzo aspetto, anche questo fondamentale, è la composizione. <ride> eh, fate attenzione a come componete la, la vostra fotografia, e come volete posizionare i vostri soggetti? Ovviamente dipende dal tipo di foto che state facendo, ma eh, vi accorgerete che ci saranno delle composizioni piene, delle composizioni vuote, eh, vi, vi dovrete rendere conto se magari ci sono troppi elementi o troppi pochi. Eh, L'esempio classico, per esempio, che vediamo tutti i giorni su, su Instagram è il flat lay, ovvero la foto dall'alto. Eh, una cosa sul flat laser, tra l'altro che appunto è strausato, tutti pensano ok, metto al centro del, del, dell'inquadratura il soggetto su cui voglio porre l'attenzione e tutto intorno metto gli elementi che compongono la composizione non è sempre così, perché la cosa fondamentale è eh, capire dove le linee del, della, della mia fotografia degli elementi che compongono la mia fotografia portano l'occhio quindi comunque Um, insomma um, non è detto come ma per esempio vi faccio un, un esempio molto pratico se fotografate e volete fotografare un, un quaderno per esempio um, ci mettete intorno come tecnicamente si chiamano props ovvero eh, appunto tutti gli elementi che eh, fanno da contorno all'immagine eh, state fotografando un quaderno pensate a una penna eh, a un, eh, e tanti altri elementi che compongono l'immagine se indirizzate per esempio la penna verso il quaderno l'occhio automaticamente andrà sul perché? Perché la linea eh, la penna diciamo così eh, fornisce una linea eh, un, così, un elemento indiretto che spinge l'occhio a guardare proprio il quaderno quindi ehm, Appunto, eh, la composizione è fondamentale eh, il quarto aspetto del, che vi voglio sottolineare prima di scattare è lo zoom lo zoom, eh, allora, lo zoom del cellulare io consiglio sempre di non zoomare prima dello scatto eh, perché? perché mh, non è così preciso lo zoom, a meno che appunto voi non abbiate cellulari particolarmente prestanti, per esempio io ho comprato da un mese l'iPhone 11 che è Nettamente superiore al cellulare che avevo prima, che era un Honor, e ehm, diciamo così: le prestazioni dello Zoom sono eh, nettamente eh, migliori del, dell'Honor. però eh, tendenzialmente, un cellulare, appunto, non, non, ha, ehm, non ha un buono Zoom. Eh, il mio consiglio, sicuramente, è di avvicinarsi al soggetto, ovviamente. Se proprio non si può fare, allora potete zoomare dopo, quindi tagliando la foto. Eh, una nota tra l'altro, che vedo che ancora tantissimi non lo fanno, eh, se volete mettere a fuoco il, eh, il soggetto che state fotografando, basta fare tap sullo schermo, e, mh, sembrerà banale dirlo, ma vedo che tantissimi ancora non lo fanno, quindi in quel, mo in quel modo eh, appunto, eh, riuscirete a eh, mettere a fuoco il soggetto. Um, il quinto elemento invece è il flash. Uh, questa è una nota dolente nel senso che non so se Deborah è d'accordo, ma il flash del cellulare è perfettamente inutile. <ride> um, è inutile perché proprio tecnicamente ha un, un raggio d'azione molto molto corto, quindi non illuminerà niente della scena che state... Eh, riprendendo, ehm, vi faccio un esempio, il classico esempio ai concerti in cui si vedono tutte quelle lucette dei cellulari, che, ehm, co cosa ottenete se eh, fate una fotografia col flash? Riprenderete la spalla di quello che avete di fronte, il cantante, la band eh, eccetera che state riprendendo verrà scurissimo. Um, il flash dove potrebbe essere utile? Per esempio in un'occasione come questa, se siete al mare, eh, volete riprendere una, una persona davanti e riva al mare in pieno giorno. Il flash vi può aiutare perché? Perché in pieno giorno il sole è alto, sicuramente formerà delle ombre sotto gli occhi, sotto il naso, sotto il mento, eccetera. Il flash vi può aiutare, ovviamente sempre molto vicino, a togliere quelle ombre che si, si creano automaticamente. Secondo me, pensare a questi elementi, appunto, inquadratura, luce, composizione, zoom e flash, vi può aiutare anche in post-produzione perché, diciamo così, vi toglie degli elementi su cui poi dovrete lavorare dopo. Eh, il mio consiglio comunque è di fare tantissime prove eh, perché più prove farete e più ehm, scoprirete i punti di forza, i punti di debolezza della vostra eh, fotografia e eh, soprattutto il vostro occhio si allenerà a ehm, ehm, si, si allenerà sempre di più e ehm, capirete sempre di più certe cose. Eh, Vedrete che tra l'altro dopo un po' eh, farete sempre meno, meno prove e più scatti finali. Um, vi volevo poi um, diciamo così dare un, uh, un suggerimento in base a quello che uso io sulle app di editing e di gestione dei, de, per i social um, le, um, le app di editing sono a migliaia veramente ce n'è di qualunque tipo uh, quelle che um, uso io di solito sono tre principalmente e sono FOTOR con la R finale, eh, che è un'app molto molto semplice, tra l'altro sia per iOS che per Android, e ehm, fa, appunto, è molto semplice ma secondo me fa il, il suo dovere e mm, vi aiuta tantissimo. Il, il secondo, la seconda app di editing è Snapseed, che è quella di, di Google, non so se la conoscete, è già un passo mm, avanti rispetto a Photor, e ehm, è molto semplice da, da usare, immediata, quindi secondo me ehm, tutti dovrebbero averla. E poi la terza che è Lightroom. Lightroom ovviamente per me è il top assoluto, anche perché la uso per lavoro su desktop, quindi ehm, è, è, è veramente utile. È già un po' più avanzata, di, anzi molto di più, quindi se siete alle prime armi magari non volete complicarvi troppo la vita, inizierei appunto da un'app come Photor o a PoseNapseed. Um, scusatemi un attimo che bevo perché... Um. Ok... Um. Per quanto riguarda invece le, le app di gestione, anche queste sono un'infinità, però ehm, diciamo così, in base all'uso che, che si fa dei social, secondo me sono tre le, le, le fondamentali. Una è Square It per, per Android, che la, ha la corrispondenza per iOS nell'app che si chiama Squarefit che eh, serve per fare le, le cornici e per eh, dare così un'impostazione un precisa alla vostra fotografia se magari avete soprattutto tagli strani, particolari. Ehm, poi c'è Preview, che penso conosciate tutti, che è un'app di eh, gestione che vi permette di vedere il vostro feed di Instagram in anteprima, senza aver pubblicato la foto e tra l'altro vi permette anche di ricordarvi di impostare delle notifiche per... Ehm, eh, ricordarvi appunto di postare allora che volete, eh, e poi c'è Unfold che è un'app che io uso per le stories: che ha delle, eh, dei template di base che eh, molto puliti, molto, molto chiari, e appunto vi permette di fare delle foto belle organizzate e pulite. <ride> Il, detto questo appunto eh, parlando di app poi ovviamente anzi se poi mh, voi ne usate altre io sono sempre aperta a eh, sperimentare e provare nuove cose quindi consigliatemi pure se vi trovate anche con, eh, benissimo con, con altre app perché secondo me lo, lo scambio è, è fondamentale quindi eh, si può sempre mh, imparare ogni giorno nuove cose quindi assolutamente eh, detto questo veniamo alle modifiche eh, come dicevo prima ci sarebbero tantissime cose da dire vediamo eh, diciamo così le, le indicazioni più generiche che potrebbero essere usate per diversi tipi di fotografia quindi dalla foto di ritratto alla foto di evento alla foto di prodotto eccetera eh, la prima modifica di cui vi voglio parlare è la chiarezza la chiarezza è quella che dà tra virgolette carattere alle fotografie eh, la chiarezza aumenta le ombre e, e accentua i dettagli, quindi è per questo che dà, eh, dico che dà carattere. Eh, occhio però, andateci piano nell'usarla perché, perché ehm, per esempio nelle fotografie di ritratto, Aumentando i dettagli e accentuando eh, le ombre, eh, la, la, foto risulta, la persona ritratta risulterà un po' più vecchia, diciamo, nel senso che comunque accentuando le righe, le, i segni della pelle, eccetera. Eh, bisogna andarci piano eh, per esempio la chiarezza è molto utile nelle foto d'interno di prodotto perché mh, comunque eh, è, è molto, mh, molto utile eh, la seconda mh, modifica di cui voglio parlare invece è la nitidezza eh, ormai oggi siamo abituati tutti a vedere schermi in HD quindi immagini ben definite eh, aumentare la nitidezza o diminuirla, dipende dal, dallo scopo che volete raggiungere nella vostra fotografia, vi, eh, vi può aiutare perché accento appunto molti dettagli, non toccando le ombre. Eh, la terza modifica di cui vi voglio parlare è l'esposizione. Eh, l'esposizione è la quantità di luce che entra in camera quando fotografiamo. Eh, aumentare ehm, l'esposizione o diminuirla dipende se appunto stiamo facendo una foto in riva al mare a mezzogiorno eh, la luce è, è tantissima quindi potrebbe essere anche troppo luminosa la vostra fotografia toccare l'esposizione diciamo così modifica di molto la foto quindi e tra l'altro tantissimi eh, modificano l'esposizione anche prima di scattare, si può fare, immagino lo sappiate, eh, si può fare però anche dopo, quindi eh, è sicuramente una modifica da tenere in considerazione, così come le ombre e la luminosità, perché eh, a volte eh, alzando l'esposizione ovviamente si alza l'esposizione di tutta la fotografia, se invece volete magari alzare un attimo l'esposizione solo di una parte, potete eh, toccare le ombre, c'è cioè proprio la funzione ombre, che aiuta parecchio. Ovviamente il, le modifiche non devono essere nette a destra, a sinistra, ma magari moderatamente toccandola moderatamente si eh, può, può aiutare. E così come la luminosità. Eh, una nota però sulla luminosità è che eh, si rischiano spesso le bruciature, quindi la, le foto sovraesposte. Eh, andateci piano, ma appunto... Eh, sperimentate su ombre luminosità perché sono molto molto utili eh, un'altra cosa che ehm, no, ti guardo devora perché prima hai detto della eh, il, eh, lo sfondo eh, quando non, eh, non si può diciamo così togliere in, eh, in fase di scatto una cosa che magari c'è all'interno dell'inquadratura si può magari a volte togliere dopo per esempio eh, te, continuando a dire del, della fotografia in riva al mare eh, magari c'è il bambino che piange dietro, che urla lo togliamo dopo <ride> non se... di una foto, esatto, certo esatto, il video è molto più difficile ma anche in fotografia è molto difficile però eh, a volte si può fare oppure una carta per terra un, un cuscino fucs all'interno che risalta moltissimo e distoglie l'attenzione dal soggetto che stiamo fotografando eh, la correzione tra l'altro in Snapseed è fortissima eh, è davvero un, una delle funzioni secondo me più belle di Snapseed è una sorta di gomma da cancellare tra l'altro se zoomate potete ehm, essere molto più precisi nella correzione Quindi, ehm, il, la stessa modifica invece è il, il pennello che è un'altra un eh, cosa secondo me molto molto utile, e che, perché vi permette di eh, regolare esposizione, saturazione e temperatura di una sola parte della vostra fotografia. Ehm, poi vabbè, io andrei avanti all'infinito praticamente, però ehm, veniamo un attimo a, ehm, eh, ai filtri, che secondo me sono abbastanza... Eh, importanti perché ormai siamo tutti abituati a vedere foto effettate con, con filtri vari eh, però c'è un limite a tutto nell'app nell di editing ci sono tantissimi filtri ma tutti quelli troppo, eh, una volta si usava su Instagram Real Illusion era di moda, non so se ve lo ricordate era un effetto usatissimo e rendeva la foto veramente veramente finta eh, piuttosto cercate di eh, crearvi un vostro filtro, un vostro effetto. Tra l'altro in tante app di, di editing potete impostare ehm, degli effetti e poi usarli quando, quando volete. Ehm, diciamo che, eh, secondo me, come dicevo prima, il, la cosa fondamentale è provare. Infatti eh, vi invito comunque a eh, fare una fotografia oggi eh, di, di, di qualunque cosa eh, non per forza di, un, eh, eh, di, di una persona che parla o eh, un, una qualunque fotografia e eh, la cosa importante è vedere eh, il prima e il dopo quindi eh, lo scatto di base e poi lo scatto modificato eh, mettere, prima le, mettere a confronto queste due eh, fotografie vi aiuterà a capire che cosa ave, avete sbagliato che cosa avesse potuto fare eh, e che cosa invece è giusto, diciamo così, vi, vi piace. Eh, tra l'altro, se poi eh, la, la, la pubblicate taggando il freelance camp e eh, volete taggarmi, mi trovate come Sara Sol su Instagram. Eh, ok, detto questo, eh, il, eh, come avete intuito, l'editing non è una scienza esatta, nel senso che ovviamente dipende moltissimo dal gusto. Eh, però eh, c'è una secondo me una cosa molto curiosa che a me stupisce sempre eh, se fate una foto oggi e la rifate al prossimo freelance camp o fra una settimana eh, vedrete che comunque ehm, ci saranno delle cose che continueranno a piacervi ci ce ne saranno altre invece che non vi piacciono più perché? perché comunque ehm, cambierà il contesto cambieremo noi e quindi ehm, sicuramente nel, nel corso del tempo ci saranno delle modifiche ehm, fondamentali, quindi ehm, sicuramente sarà cambiato il vostro atteggiamento. Quindi eh, vi consiglio appunto questa cosa di eh, fare un prima e un dopo e anche un prima e un dopo a distanza di, di mesi o settimane. Eh, basta direi che ho concluso qui e e vi ringrazio